Grazie mille presidente, eh, anche, io, anche io a nome del Movimento 5 Stelle intervengo per unirmi eh, alla, insomma, alla proposta, all'iniziativa all eh, all in sostegno, eh, in sostegno insomma, di quello che eh, sta succedendo in queste ore e per condannare assolutamente eh, tutti gli atti di violenza messi che stiamo osservando insomma, sui social, sui giornali e su tutte le, le maggiori notizie, e sui notiziari eh, e quindi diciamo, per unirci anche noi eh, a, questo, a questa mozione, a questa iniziativa, eh, affinché appunto per portare anche noi, anche a nome del Movimento 5 Stelle e soprattutto, come ha detto bene il consigliere Peronzi, a nome di… Eh, mi scusi consigliere Ardu, ho disattivato... Sì. Ho notato, non eh, volevo proprio sentire l'intervento, va bene, non c'è problema. E, insomma, dicevamo anche noi per unirci all'iniziativa dei, dei colleghi e soprattutto non per portare diciamo, la nostra vicinanza sia come Movimento 5 Stelle ma come ha detto giustamente il consigliere Veronzi per portare la nostra vicinanza come Romani a... a insomma, a chi in queste ore sta soffrendo. Grazie mille Presidente.